Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi recensione completa su questo Power Bank, batteria da 10.000 mAh, molto piccolo, molto compatto, uh, si può portare in giro, in tasca, l'unico difetto secondo me è che uh, non ha la ricarica veloce, uh, questo modello credo che l'hanno aggiornato da poco, la marca Inu, una marca che sta lavorando a questi prodotti da diversi anni. E che uh, offre delle qualità molto molto buone dei materiali uh, dei suoi power bank allora ragazzi questo tipo di power bank rispetto um, a quello precedente che potete trovare su in descrizione molto piccolo come quell'altro forse un po più grande ma comunque un difetto di questo power bank non ha la ricarica veloce in cui si possono caricare tre dispositivi contemporaneamente. Uh, avete anche la possibilità di, di, uh, di avere in confezione tutti i fili senza che l'andate a comprare in giro, senza che uh, spendete tempo a trovare ogni tipo di, uh, tipo di telefono. Infatti questo tipo di power bank è adattabile con qualsiasi telefono e uh, le porte sono sia tipo C, sia a un filo per ricaricare l'iPhone, eh, sia per la Samsung, sia Huawei, qualsiasi tipo di telefono. Abbiamo la funzione di eh, in cui ha la possibilità di ricaricare molto velocemente il uh, power bank con tre dispositivi contemporaneamente. Questo base parte sui 24-25 euro. Uh, trovate anche su Amazon vi manca anche il link in descrizione a un prezzo minore infatti questo powerbank mi sto trovando molto bene l'ho provato in giro per strada l'unica uh, cosa che non, mi ha, non amo dei Power powerbank uh, nel 2022 non hanno la ricarica veloce questo tipo di powerbank ovviamente di questa, sempre di questa marca perché ci sono sempre altri power Bank. Uh, di questa marca la uh, ricarica un po' lenta da 5 watt con uscita 3 watt uh, per tutte e tre porte usb abbiamo anche un'impronta digitale. non so a cosa serve ma veramente un po' mi sembra un po' strano avere un'impronta qui sopra però va bene uh, la, la novità di questo power bank che ha questi fili molto molto leggeri Uh, che non si rompono molto uh, facilmente, sono piegabili e rispetto ai fili normali, che hanno sempre difficoltà, uh, fili che si rompono molto facilmente. HINU uh, ha pensato di mettere questo tipo di uh, fili uh, per il futuro, pensare al futuro in cui hanno caratteristiche molto ma molto belle anche averli tutti e tre insieme per l'iphone, samsung o altri tipi di dispositivi è molto utile uh, abbiamo anche il notch per vedere lo schermo uh, in cui c'è la percentuale di ricarica e uh, ve lo consiglio assolutamente ragazzi in conclusione vi dico di acquistarlo perché um, è vero non ha una ricarica veloce uh, come quella altri uh, power bank che ricaricano 18 watt a 20 watt però comunque avete la possibilità di caricare uh, tre dispositivi contemporaneamente ma con tutti e tre i fili a disposizione all'interno della custodia senza andare in giro a trovare dei fili per uh, comprarlo perciò se avete un telefono con una batteria da 4000 da 3500 mAh sicuramente è molto veloce a ricaricare il power bank su questo punto di vista non ci sono problemi le porte sono di tipo c dei telefoni che avete a disposizione si può chiudere in questo modo si mette e che esce, esce in questo modo eh, all'interno della custodia lo aprite in questo modo molto utile anche senza portare altri fili appresso e eh, lo mettete anche in questo modo e state molto molto tranquilli voto finale di questo power bank direi 6,5 non do 7 perché non ha la ricarica veloce perché ormai nel 2022 secondo me mi aspettavo un po' di più dalla da marca Inio di avere su un power bank da 20 euro meno una ricarica veloce per il resto non si può lamentare anche una batteria da 10.000 mAh ci può stare con questo è tutto, un saluto da Tecno Gigi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.